fare qualcosa e eh, ho già messo delle formiche che so che sta per arrivare l'allo va bene allora intanto vado a sedermi eh, sono stato invitato a pranzo in un bel ristorante allora, dalla signora Micetti e tutti i suoi cagnolini voglio vedere se hanno preparato qualcosa allora, di buono per me facciamo. ecco esco di casa oh, ciao casa sei. Andiamo al ristorante, andiamo Buona a vedere. Cosa. Oh, quanti amici vedo qui. Buongiorno signor Amicetti. Buongiorno. È aperto il ristorante? Ma certo che è aperto. Ah. Allora e... è aperto. Oh, e tu chi sei? Come ti chiami, signorina? No, mi chiamo Orecchiona. Nina. Mm. Orecchiona? No, Nina. Nina. Eh. E che animale sei? Un topo. Un topo. Mmm, topo Nina. <ride> E lei, signora, come si chiama? Signora Amicetti. Oh, signora Amicetti, ma quanti micetti vedo qui. Non sono solo micetti, però. Vedo anche dei cagnolini. E dei mm. topi. Anche dei topi? Mm. Tenete. Tieni. Vedo questo che anche un... mm, dei fornelli. Ma si accendono veramente? Come fanno? Come fanno? Mm. Ah. Eh, insomma. ah, che spettacolo! Mm. Ah! Tutte e due non si Che spettacolo Lo so che tutte e due non Senta, si posso accendere. ordinare il pranzo? Vorrei Guarda. mangiare un bel piatto di farfalle Tieni! Che cos'è? Piatto di farfalle Già è pronto, neanche l'ho chiesto Vabbè Lo sapevamo che non volevi Già Dai, eh, cosa vuoi? Che buone queste farfalle Adesso vorrei quattro ragnetti Quattro ragni? Però certo. piccanti eh piccanti per favore ok ciao amico ciao che belli occhioni che hai amicetto mm. mamma mia quindi che dobbiamo preparare? qui mi dicono che si Il mangia ragn... molto bene ora vedremo eh le farfalle erano un po', mm, un po' crude vediamo i ragnetti se sono cotti bene sì amicetti mi raccomando eh deve cuocere bene eh i ragnetti altrimenti le zampette mi restano tutte nel becco Va bene. Oh, un gatto con le corna. Ciao. Non ho le corna. Ah, uno, un corno. Eh. Ma spiegami un po', ma perché hai un occhio di un colore e uno di un altro? Eh. Che sono... è successo? Beh, sono nato così, si nasce. Mamma Si mia. nasce con... così. Ma quanto sei brutto? Perché? Eh, no, sto scherzando, sei bellissimo. Però quel corno, mamma mia, ma non ti dà fastidio quando ti lavi i capelli? Ma io non ce l'ho i capelli. Ah, sono... capelli E poi i gatti non si lavano Hanno paura dell'acqua Che puzzoni Non si lavano mai Possa via Perché... Non ti voglio qui che sei tutto puzzoso Ma io Mi lavo solo di pomeriggio Solo di pomeriggio? Sì Di sera mi lavo un po' più Tanto Ti puoi scansare un attimo per favore? Ma bacetto la signora Vicetti Signora Vicetti Eh Voglio mangiare i ragni, per favore, Siamo... mi porti questi ragni? Oh, hai detto un sacco cotte, quindi te lo stiamo cuocendo un sacco. Un sacco cotte, mm. vabbè. Ciao. Insomma, cotte bene, eh? Sì, sì, le sto cuocendo. Ma te ne vuoi andare? Sei pure puzzolente? No. Non mm. ti lavi, hai detto. Vai via, vai no, via. Io mi lavo. Hai detto che ti lavi solo il pomeriggio. Quindi adesso è no. mattina e puzzi. Vai via. Ciao. No, no, mi lavo tutte le Ma che vuoi? Mi Ma lavo te ne vuoi tuttina, andare? Di sera, Questo di posto è occupato da me. Vai via, io ho pagato, voglio stare qui, vai via, ciò. Ma questo è il mio ristorante. Come tuo? Ma eh. ah, sei tu che comandi qui? No, ci vivo io qui. Ah, vivi in questo e non ti lavi. Eh, ma, ma, ma, ma. ma qui c'è il bagno. C'è il bagno? Eh, sì. Vabbè. Senti, ma quelli perché non parlano? Sono addormentati? No, stanno lì, fermi. Eh, stanno fermi, ma non dicono niente. Ma come mai? Sembrano. ma, Mamma ma siete. Eh. Ma che fate? Ma non io, dite niente ma noi parliamo ah voi parlate? sì questa qui invece mi sembra proprio una mummia non dice niente ma io, io parlo parli? sì pure io un po' a dire 44 gatti 44 gatti figlia per sé numero 7 numero 7 ma che dici? vabbè allora qui si sono bruciati i ragnetti non li voglio più no non sono bruciati sono cotti ah Tanto. signori vi consiglio questo ristorante dalla signora Amicetti, in Via dei Gatti numero numero non mi ricordo più numero 10 In Via dei Gatti numero 10 signori venite che si mangia bene ragni fritti di tutti i tipi mmm che bontà Ciao